Bentornati su Officina del Pilota Per chi non mi conoscesse, io sono Matteo Per tutti gli altri, ciao ragazzi, come va? Mi avete chiesto in tantissimi come posiziono le mie telecamere O meglio, Action Cam nella fattispecie La Insta360 One X2 e la Insta Go 2 eh, Abbinate a tutti i miei accessori All'interno della macchina quando giro i video dei test drive Mi dite sempre, Matteo sembra di stare in macchina con te Bene, in questo video ti faccio vedere come puoi posizionarle, montarle anche tu a bordo della tua vettura per far sì che tu possa girare dei video incredibili con delle macchine incredibili come le mie iscriviti al canale, attiva la campanella, lasciami un like commenta qui sotto, non dimenticare, buona visione il mio microfono preferito con il quale utilizzerò l'antivento quello a gatto perché vorrò mantenere alcune scene del video a finestrini aperti quindi questo è l'ideale questo funziona ma per il vento è meglio questo tutti i prodotti che utilizzo compreso il microfono ve li lascio in descrizione ecco ora va meglio Bene. buco buchino tac! adesso si aggiunge il micio mouse al mic per forza ragazzi senza questo sentirete solo il vento e invece così sentite il motore e lo scarico Andiamo a vedere come si vede da questa inquadratura Con telecamera posteriore destra e microfono NTG Sentiamo audio e vediamo com'è l'inquadratura Sicuramente notato, questo microfono ha un suono molto sporco, c'è cioè questo rimbombo, questo brontolio, d'altronde è posizionato nella parte posteriore dell'abitacolo, vicino allo scarico, quindi eh, cattura veramente molto il suono d'ambiente, il che non è male, perché ti fa vivere la sensazione come se stessi lì, molto live come si fa per far sì che l'ascoltatore riesca a mantenere una buona attenzione durante la visione del video utilizzando un secondo o anche un terzo microfono nella fattispecie un lavalier lav mic questi si attaccano qui veramente vicino alla zona della nostra gola dove emettiamo il suono le vibrazioni attenzione mi raccomando in input ovvero in acquisizione suono a non andare mai sul rosso, ovvero a non saturare, non clippare, non distorcere il suono distorto rovina il video sappiamo che il 50% della qualità di un video dipende dall'audio l'audio è una componente fondamentale, estremamente emotiva dei video se l'audio è buono il 50% del video è fatto quindi mi raccomando in input il segnale sempre sul verde, massimo sul giallo mai sul rosso. Quindi in fase di post-produzione andremo a livellare i due microfoni, ovvero il microfono Love vicino a noi, più intimo, più sulla nostra voce, e quello d'ambiente. Teniamo il microfono della voce, quello più pulito, un po' più alto del microfono d'ambiente. Mi dite sempre, sembra di essere in macchina con te. È perché? Proprio perché l'audio è abbastanza reale, grazie al microfono d'ambiente. In più, se vogliamo, possiamo attaccare una GoPro sullo scarico. Sempre utilizzando un antivento, ovviamente, non una cosa del genere tipo di spugna che alcune action cam hanno e allora lì abbiamo un terzo microfono che prende il suono dello scarico diretto da vicino il suono cerchiamo di catturarlo sempre da vicino così è più pulito d'accordo andiamo avanti sentiamo adesso la differenza dell'audio con solo il microfono NTG e poi con microfono NTG quindi d'ambiente più love mic quello per la voce Che cosa 10.000 euro che si guida così oggi? Che cosa ci compri con 10.000 euro che si guida così oggi? Non lo so, credo poco. Non lo so, credo poco. fatto che con 10.000 euro che si guida così oggi non trovi molto e per cortesia lasciami un commento qui sotto farmi sapere che ne pensi, volevo chiederti se hai notato la differenza nell'utilizzo del solo NTG e l'utilizzo dell'NTG più il Love Mic, questo cattura tutto il suono dell'abitacolo dell e quindi rende il tutto un po' più live, però se non utilizzassimo quello della voce quando parlavo ecco si sentiva poco. Ora, diciamo che per capire bene la differenza tra le due opzioni dovresti indossare un paio di cuffie in ogni caso quando poi vai nel Final Cut o il Premiere o il DaVinci ovvero il software che utilizzi per editare i video secondo me dovresti tenere questo, il livello di questo microfono più basso di quello della voce ottenendo un suono meno freddo un suono eh, più sporco spor ma dove la voce si sente perfettamente ed è lì che fai la differenza caro mio perché porti all'interno dell'abitacolo l'ascoltatore lo fai proprio godere perché gli fai sentire tutto quello che succede là dentro e in più quando parli si, si capisce cosa dici. poi visto che hai fatto 30 fai 31 metti un action cam sullo scarico e vai a regolare quel suonetto dagli un po' di quella fragranza croccante del suono di scarico che arriva da fuori e a quel punto ragazzi ne avevo d'uria proprio frenata un tatacco vengo su un filo di gas apro in uscita frenatina stessa marcia qui chiude molto apro la faccio anche sgommare un po' guarda come viene su, frenatina mamma mia che spettacolo qui Provo anche a mettere dentro la prima. Vediamo come reagisce, se apro forte qui... Passiamo ora alle action cam, ovvero Insta360 ONE X2 e Insta Go 2. Vediamo ora dove le monto e quali inquadrature riescono a regalarci, soprattutto la 360 che fa delle cose davvero davvero interessanti, soprattutto con questo stick che puoi alzare abbassare vabbè insomma ragazzi vediamo insta 360 con 2 questa la voglio mettere qui sui pedali 360, questa è la Go 2 E questo attacco qui È fantastico Faccio vedere perché Attacchi la Insta così Questo lo metti Un po' come vuoi te lo incolli qui Tac Ci abbiamo la telecamera Dei pedali Meravigliosa La mia Insta Mettere questo qua E poi mettere La mia Insta 360 qui A patto che Io vado ad inserire La memory card Questo snodo puoi fare veramente come ti pare. È una bomba. Cioè la giri come vuoi. Mi prendo i miei accessori insta. E vediamo cosa posso fare. Questo è fighissimo, tipo così. No, vabbè, spaziale spaziale, ragazzi. Guardate che figata sta cosa, gli accessori della Insta 360 sono incredibili, ci puoi fare qualunque cosa. Cioè, chi non riesce ad attaccare eh, una, una, una action cam una Insta360 nel modo che desidera vuol dire che non ha, non ha un minimo di creatività perché qua le opzioni sono infinite addirittura questo tu lo metti così ciao guarda che figata assurda Puoi anche girare un po' al massimo ci metti un pezzo di scotch e lo fermi c'è anche questa disposizione che è snodabile il che vuol dire che ti permette di posizionare la action come vuoi tu lo appiccichi e poi ci metti la gamma dentro così e hai veramente svariate opzioni bomba però per ora uso questo qui abbiamo di tutto di più guarda questo per allungare l'attacco per il microfono c'è tutto davvero figo se io faccio così così questo lo attacco qui e questi li ah, avvito Pazzesco Stabilissimo Poi direi di usare questo Ok E poi Madonna che bomba E a questo punto Io mi attacco la mia 360 Che ha una qualità Della Madonna Me la metto qui E mi vado a inquadrare tutto quello che voglio Questa invece me la attacco sul parabrezza. Così questa la svito da qua E l'attacco qui e avere anche questa bellissima inquadratura a 360 gradi le opzioni per attaccare una action ai pedali sono svariate solo il case al tatto è pazzesco si apre e si chiude con un click da fighissimo lei è microscopica, la prendi attacchi qua e c'hai la tua action per i pedali se vi piace il mondo delle automobili se vi piace registrare e raccontare le vostre storie vi do qualche dritta eh, utilizzate le action cam ovviamente guardate cosa posso fare con una Insta360 One X2 Perché è come se avessi più action cam all'interno della macchina, posizionata al centro sopra al cambio la Insta 360? Ti permette di avere molteplici inquadrature. Poi, con una lente così wide, puoi zoomare dentro, zoomare fuori, e vedere tutta la macchina She goes. La cosa divertente è che questa gira a 360 gradi sopra, sotto, davanti, dietro, destra, sinistra è una figata da quando la utilizzo mi sento più ispirato mi permette di essere più creativo mi piace molto, moltissimo e rende i video super dinamici perché scaricando l'applicazione Insta360 Studio che è molto intuitiva, facile da usare ti editi i video ci sono dei keyframe che basta un clic, scegli l'inquadratura che vuoi angolo destro, angolo sinistro, basso, alto zoom in, zoom out metti questo keyframe e lei ti salva la timeline quindi vuoi creare dei video super dinamici in un attimo questa ti permette di fare delle cose veramente molto fighe molto action bravi Insta360, bello, mi è piaciuto i prodotti della Insta li trovate qui sotto in descrizione andate a dare un'occhiata e se volete comprate